Oggetto numero 4, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere. Grazie presidente, ma domani sarà l'8 marzo che mi piace ricordare non è la festa delle donne, è una giornata di commemorazione, di ragionamento, di riflessione e anche di azione rispetto al futuro. Ho ascoltato ora l'interrogazione della consigliera Fioroni che chiedeva rispetto al tema dell'autonomia eh, delle vittime di violenza. Ecco, noi portiamo qua un'altra questione, la questione della casa delle donne di Terni. Infatti in Umbria c'è una sola casa delle donne, si trova a Terni, e eh, l'intendimento delle istituzioni e della politica non può essere quella di chiuderla o di non farla più funzionare. Come sapete, il tema della violenza incide sulla libertà, sulla dignità, sull'autonomia, ma anche sull'autostima delle vittime. E ci sono tante forme di violenza diversa, da quella fisica a quella psicologica, da quella economica a quella persecutoria, come lo stoichi. Ci sono realtà, come i centri antiviolenza, che ogni giorno se ne occupano e lo fanno perché c'è una precisa volontà, sia politica che istituzionale. La Casa delle Donne di Terni in questi anni ha svolto la funzione di sportello antiviolenza, di ascolto e di orientamento ai servizi, ma anche di consulenza legale. Ha svolto una serie di attività, 95 laboratori, 53 incontri a tema, 63 presentazioni dei libri, 20 assemblee pubbliche, 22 manifestazioni e flash mob, 63 spettacoli, concerti, raccol raccolte fondi, 17 mostre e 10 gruppi di confronto e di mutuo aiuto. Tutto questo si inserisce in un'attività quotidiana e in un'apertura quotidiana che eh, riguarda dei, dei servizi che sono da considerare servizi pubblici e servizi alla comunità. Però ad oggi a Terni, nella città che è salita agli onori della cronaca per, tramite l'Osservatorio italiano sui diritti come una delle città in cui c'è più odio via social e questo odio è principalmente riversato nei confronti delle donne. Ecco, In questa città un'amministrazione sceglie di prendere questo spazio, ad oggi vitale e vissuto, e di volerlo riassegnare. Questa cosa è francamente incomprensibile quando le altre istituzioni, per esempio la Regione Lazio, ha invece eh, fatto dei progetti e finanziato strutture come la Casa Internazionale delle Donne eh, insieme al Comune di Roma ma partendo dalla Regione Lazio proprio per dare a questo spazio un futuro in un'ottica di eh, promozione della multifunzionalità di, di uno spazio socio-aggregativo. Tutto ciò a Terni riveste anche un altro valore, perché quella struttura si trova nel centro storico della città, quindi riguarda eh, non solo i servizi e le attività che vengono svolte, ma anche uno spazio fisico nel centro storico. La nostra proposta e quello che chiediamo all'assessore, alla giunta, è se intende attivare un percorso che noi suggeriamo di coprogettazione eh, per la Casa delle Donne di Terni o in alternativa si intende mettere in campo, proprio per le ragioni che abbiamo detto, le stesse scelte eh, che sono state fatte nella Regione Lazio eh, perché va considerata la natura essenziale e la necessità di continuare le attività e i servizi all'interno di questa realtà. che aiuta sia le donne che i minori e il mio timore, il nostro timore è che nel momento in cui si sospende, si chiude anche per un breve periodo o si sposta, queste attività vengano perse e non riprendano più. Quindi questo è il tema dell'interrogazione e spero che... di avere notizie positive. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, la Regione Lumbria già dal 2014 ha promosso, consolidato e qualificato il sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, così come previsto dalla legge 14 del 2016, norme per le politiche di genere per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini che dedica al contrasto della violenza un capo specifico. Con la sottoscrizione del protocollo unico regionale per la prevenzione e del contrasto della violenza di genere, le istituzioni e i soggetti del privato sociale hanno costituito un sistema di servizi di prevenzione e contrasto della violenza e la rete regionale dei soggetti che sul territorio si occupano a vario titolo di violenza di genere. CPO, associazioni di donne, centri antiviolenza, comuni, aziende sanitarie, forze dell'ordine e magistratura. Il protocollo unico regionale, oltre ad esplicitare il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario, regola in modo diretto o attraverso protocolli specifici, anche territoriali, le modalità di relazione tra i diversi soggetti della rete e indica la metodologia da utilizzare, basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare, definendo nello stesso tempo le funzioni di centri antiviolenza, delle case rifugio per la presa in carico delle donne che attuano un percorso di uscita dalla violenza. I programmi regionali antiviolenza sono strumenti con la quale la Regione programma e finanzia ogni anno, con risorse nazionali e regionali, le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza. Tali programmi hanno previsto come finalità strategica il consolidamento dei servizi esistenti e la promozione di nuove strutture misure come l'occupabilità, l'autonomia abitativa, l'empowerment e di sostegno all'autonomia delle donne e percorsi complessi, articolati di formazione e di aggiornamento per i soggetti della rete di servizi. Con deliberazione della Giunta regionale numero 2 del 2019, così come modificata la DGR 365 del 2021, si è promosso infine un sistema regionale di rete aperto basato sulla funzione di comuni capofila delle zone sociali che promuovono e coordinano la costituzione e il potenziamento di reti territoriali interistituzionali antiviolenza e hanno la responsabilità della gestione dei servizi antiviolenza. Sono costituite attraverso la sottoscrizione di protocolli territoriali che richiamano i contenuti delle norme regionali del protocollo unico regionale e sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali, fra i quali figurano i comuni capofila, le zone sociali, i centri di antiviolenza, le case di rifugio, gli enti del sistema sanitario e sociosanitario e le forze dell'ordine. Gli accordi di collaborazione tra Regione Umbria e i comuni capofila delle zone del sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza e contemporaneamente la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali così come previsto dalla legge 119 del 2013. Il centro per le pari opportunità si colloca il diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali antiviolenza per il funzionamento H24 nel numero unico verde regionale. Il Sistema regionale di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza, la Regione Umbria, garantisce progetti e servizi personalizzati di uscita dalla violenza e dal maltrattamento, volti al superamento della situazione di disagio. Progetti e servizi che offrono accoglienza e ospitalità delle donne sole o con figli minori che non si trovano in situazioni di pericolo per l'incomunità psichica e fisica propria e dei figli. Progetti e servizi che offrono l accoglienza e ospitalità di strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che nella fase successiva, a quella di pericolo, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. Case di semi-autonomia. In sintesi il sistema regionale Antiviolenza è caratterizzato dalla presenza di 10 centri antiviolenza presso i comuni capofila delle zone sociali di Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto, Narni, Città della Pieve, Foligno, Gubbio, Città di Castello, Magione. Un centro antiviolenza presso il Centro Regionale per le Pari Opportunità. Due casi rifugio a indirizzo segreto presso i comuni di Perugia e di Terni. Quattro casi rifugio emergenza-urgenza presso i comuni di Perugia, Terni, Orvieto e Narni. Due casi di semi-autonomia presso i comuni di Perugia e Terni. Coerentemente con quanto previsto dai Piani nazionali antiviolenza e dai Programmi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, la Regione ha attuato dal 2014, anno in cui sono stati promossi i centri antiviolenza presidenziali dei comuni di Perugia e Terni, anche politiche e azioni per il rafforzamento dell'autonomia e reinserimento sociale delle donne vittime di violenza. Il Regolamento Regionale 5 del 2021. Che stabilisce in base all'intesa Stato-Regione 2014 i requisiti minimi dei centri di violenza e di rifugio. Sto finendo, grazie Presidente. E i criteri per le modalità per il rilascio e l'autorizzazione e funzionamento dei servizi dopo la verifica dei, soggetti, dei suddetti requisiti la parte dei comuni capofila è stato condiviso prima dell'emanazione con i soggetti del Sistema Regionale di Prevenzione e di Contrasto. Si fa presente che. Così come previsto dal regolamento, tutti i comuni capofila da reti territoriali antiviolenza hanno rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dei servizi. Per quanto riguarda lo sportello antiviolenza di ascolto e orientamento dei servizi, consulenza legale, promosso dalla Casa delle Donne di Terni, non risulta nessuna coincidenza con il centro antiviolenza residenziale dei comuni di Terni, in quanto si tratta di meritoria attività svolta in piena autonomia, per cui non è mai stata fatta richiesta né da parte della Casa delle Donne né da parte dei comuni di Terni di finanziamento o di inserimento nel sistema regionale di prevenzione e di contrasto per la violenza di genere. La regione dell'Umbria ribadisce la piena disponibilità a sostenere e finanziare, nel rispetto alle normative regionali e nazionali, non solo i servizi specialistici antiviolenza, ma compatibilmente con le risorse a disposizione tutte le iniziative e le proposte, comprese quelle della Casa delle Donne di Terni, in attuazione prevista dalla legge 14 2016, finalizzate al contrasto e alla discriminazione nei confronti delle donne e alla promozione dell'autodeterminazione colgo comunque la proposta, del Bori, colgo la proposta del Consigliere Bori per attivare un tavolo di concertazione per quanto riguarda la Casa di Terni. Grazie. Grazie Presidente. E, allora intanto parto dalla fine, accolgo molto positivamente la, la notizia che verrà attivato un tavolo per la Casa delle Donne di Terni e mi rendo disponibile eh, insieme alle persone che hanno lavorato sul tema a fornire anche le informazioni e il percorso che è stato seguito dalla Regione Lazio che ha portato a un successo che ci piacerebbe rivedere anche qua in Umbria. Quindi innanzitutto partiamo con una buona notizia e con il fatto che i dati che sono stati forniti dall'assessore che riguardano le attività, i centri, le iniziative contro la violenza, sono eh, frutto di un lavoro che è stato fatto negli anni e di un finanziamento in cui si è creduto e, e su cui bisogna continuare a credere, anzi potenziarlo perché nel periodo della pandemia è emerso con forza come eh, i, i reati di violenza sulle donne siano stati in crescita esponenziale e molti non sono denunciati, quindi c'è anche un enorme sommerso, per cui è una battaglia che nelle istituzioni deve vedere unite tutte le forze politiche. Grazie. Passiamo all'oggetto 6, depoperamento della sanità ternana, intendimenti della Giunta. Interroga il Consigliere Paparelli. Grazie Presidente, ai numbri a Terni in particolare da tre anni a questa parte la sanità pubblica sta conoscendo c'è una sorta di depauperamento, specie a Terni, di fronte al quale siamo un vero e proprio paradosso del fatto che pur registrando un aumento della spesa pubblica di oltre 50 milioni rispetto al 2019 consolidato eh, di beni e servizi, per esempio all'ospedale di Terni sono andati solamente 900 mila euro, questo diciamo, dai, dai bilanci basti pensare che l'ospedale di Terni è passato dal decimo al 97 posto, classifica uscita qualche giorno fa, qualche ora fa, e questo è dovuto a nostro avviso a diversi fattori, a partire da un'evidente precarizzazione dei vertici dell'azienda sanitaria, delle tecnostruttura regionali, solamente a Terni, abbiamo visto alternarsi tre direttori di cui uno è stato cacciato, Grazie all'unanimità, direi, con diciamo, una risoluzione del Consiglio, del consiglio Comunale, eh, per poi richiamare in servizio lo stesso direttore che era stato diciamo, cacciato, addirittura additato di malefatte da qualche esponente della Lega. L'inadeguatezza delle scelte fatte rispetto ai, do, ai ruoli di vertice non poteva che avere riflessi anche sulle strategie che competono all'amministrazione regionale in materia di di sanità in una materia così eh, delicata. Infatti tra le cause diciamo, di questo depavoramento c'è diciamo, una sorta di proposta di preadozione di piano sanitario regionale avvenuta ormai nel lontano 2021 che ha suscitato aspre critiche sia dal Ministero che dall'Università. Guarda caso poi queste critiche dell'università si sono di colpo diciamo, come dire, sopite grazie a un protocollo di intesa in via di attuazione di cui di fatto diciamo, la Regione dell'Umbria ha deciso di spogliarsi della politica sanitaria per delegarla completamente alla Università anche, e anche delle risorse stesse con forti ricadute negative in particolare in modo per l'azienda ospedaliera di Terni e, da questo punto di vista la, la, la, la presentazione diciamo, del modello da parte dell'assessore con cui si intende attuare questa convenzione eh, evidenzia in tutte le sue sfaccettature eh, le azioni di depotenziamento verso depauperamento verso l'ospedale di Terni. a partire dal fatto che l'attuazione di questa convenzione con l'università, diciamo, prevederebbe la... Eh, la perdita della cardiochirurgia, della struttura complessa, dove è prevista la figura del primario che, nell'intenzione dei protocolli attuativi, diventerebbe una struttura semplice dipartimentale, gestita da un responsabile, ma con il capo di dipartimento in capo all'azienda ospedaliera di Perugia. La struttura di maxillo facciale, oggi struttura complessa, è fiore all'occhiello dell'azienda ospedaliera di Terni, con un primario che viene ridotto a struttura semplice dipartimentale mentre la struttura complessa, anche in questo caso, sarà fatta a Perugia. Per quello che riguarda la neuroradiologia è previsto un declassamento e si passerà anche qui da struttura complessa a struttura semplice di fatto viene spogliata anche l'ospedale di Terni dell'endocrinologia che passa tutta l'università, qui di fatto viene spogliata l'azienda ospedaliera di Terni. Se noi andassimo anche a guardare le docenze dell'università di Perugia, eh, ci accorgeremmo che non abbiamo fatto un modello di attuazione di convenzione sulla base della necessità delle aziende ospedaliere e dei nostri concittadini, ma sulla base delle esigenze dell'Università. Lo stesso varre e varrà diciamo, per ortopedia, dove ci sarà un depaperamento, per la materno-infantile, diciamo, tutto quindi prefigura un demanzionamento, dove invece in alcuni casi invece di correggere errori del passato, come quelli diciamo, eh, che sono stati fatti sul versante dell'urologia, nel quale diciamo, non ne disconosco assolutamente gli errori, io mi ero battuto per ipotesi diverse, però di fatto noi sappiamo che anche in quel caso diciamo, Mearini torna a Perugia e non opera più nell'azienda ospedaliera Titerno. La maxillo facciale, quindi invece di correggere quegli errori, noi a mio avviso li stiamo aggravando. Ricordo che la Facciale di Terni è presente da 40 anni sul territorio e da 30 è struttura complessa, che opera pazienti che vengono da Roma, Viterbo, Rieri, Siena, Grosseto e così via. Ricordo che da questo uh, punto di vista diciamo, il prestigio diciamo, è dovuto molto spesso, come accade, diciamo, le, le, le cose sono dovute anche al prestigio del, dei primari diciamo che riconoscono determinati ruoli in ambito nazionale e internazionale, in questo caso diciamo, il nostro primario è esperto di patologie per l'articolazione temporomandibolare di livello internazionale, qualora si dovesse perdere la struttura complessa faccio, faccio presente che verrebbe meno anche la reperibilità, traumi H24, sette giorni a settimana e questo creerebbe un allungamento delle liste d'attesa. Potrei fare le stesse considerazioni per la cardiochirurgia, come accennato, per la neuroradiologia, per l'endocrinologia, la cui soppressione delle strutture complesse vale a dire ridimensionamento dell'ospedale di Terri, un ospedale che ha sempre giocato e può ancora giocare un ruolo determinante nella mobilità attiva. Basta guardare i dati che sono da questo punto di vista nel corso, nel corso degli anni e io penso che diciamo averlo ingolfato con il Covid invece di utilizzare strutture come noi avevamo proposto come l'ex milizia ha determinato oggi oggettivamente una parte delle condizioni in cui ci si trova ad operare. Oggi però a nostro avviso è necessario evitare che con l'alibi della razionalizzazione dei, poco, di eliminazione dei doppioni vada la conclusione, si vada di fatto si apre un percorso che conduca verso l'azienda unica regionale cosa che noi Diciamo, nel dibattito degli anni il, al quale il centro-sinistra ha sempre resistito. E, eh, crediamo che questo diciamo, possa essere posta fine a questo percorso perché invece di attuare pezzi di programmazione con singoli atti e disposizioni chiediamo all'assessore di fermare le bocce, come si dice, fermare le acque e capire se è d'accordo con questa ipotesi e se intenda mettere in campo azioni come quella fermando l'attuazione della Convenzione e rivalutando le questioni che io ho accennato per evitare il depoweramento dell'azienda dell ospedaliera di Terni. Grazie. grazie. Grazie Presidente. Con riferimento a quanto detto dal Consigliere Paparelli sottolineo che non vi è alcun atto amministrativo che vada a definire le situazioni dalla Consigliere descritte ma si sta cercando di concertare tra i due ospedali che rimarranno evidentemente due entità ben distinte, Terni e Perugia, nessuno li vuole fondere in un'unica entità, anche se ci sarebbero i parametri, nel senso di una normativa nazionale, che prevederebbe questo, però non è volontà di questa amministrazione di mettere insieme Terni con Perugia, di fare un'azienda unica e via via via. Stiamo cercando appunto di concertare tra ospedalieri universitari, tra Terni e Perugia una situazione che possa efficientare entrambi i poli e che possa lasciare, che debba lasciare a Terni quella potenzialità che ha sempre avuto negli anni, data oltre che eh, dalla qualità dei professionisti, evidentemente anche dalla posizione strategica collocata in prossimità della regione del Lazio di fare mobilità attiva da Terni piuttosto che da Viterbo piuttosto che da Roma e dalle zone limite. Quindi non c'è nessuna volontà di andare a depotenziare i poli di Terni, eh, non c'è nessun tipo di progettualità, tantomeno legato a quello che è la Convenzione che sottolinea, eh, è preadottata, quindi passibile evidentemente di eh, precisazioni, di correzioni, di riallineamenti fatti anche in funzione a quelle che, sono, che saranno le eh, definizioni appunto dei due poli per quanto riguarda, sto parlando di Italia e Perugia, per quanto riguarda le apicalità. Lungi da questa amministrazione voler depotenziare i due poli ospedalieri che di fatto sono i due poli principali, tant'è che sia gli Umbri sia che da fuori dell'Umbria arrivano pazienti eh, prevalentemente nei due ospedali di riferimento, sia per la preparazione professionistica di opera all'interno, ma anche e soprattutto perché sono due ospedali di riferimento d'alta specializzazione in quanto aziende ospedaliere. Quindi è in itinere una concertazione, è in itinere una definizione che dovrà essere fatta evidentemente come ammesso anche dal consigliere Paparelli per quanto riguarda. Un reparto di urologia che prevede tre apicalità più un dipartimento, una ridefinizione di questa apicalità deve essere fatta proprio per far funzionare bene e per rendere ancora eh, come dire, ragione sia a Terni che a Perugia per quanto riguarda una, un potenziamento e un miglioramento di quella che è l'attrattività dall'esterno verso la regione Umbria dei pazienti che arrivano appunto da altre regioni. Grazie Consigliere Paparelli per la replica Ma la, la, la risposta dell'assessore Coletto è molto deludente Assessore. potrei mostrare le slide che lei ha mostrato ai capi di partimento con cui intende attuare la convenzione quindi la polemica non è la polemica che si sono inventati i giornali questa è la proposta che voi avete fatto ai capi di partimento dell'azienda ospedaliera una proposta che al di là delle buone intenzioni finirebbe per depauperare l'ospedale di Terni, finirebbe per spostare diciamo, i centri direzionali e anche le persone a, uh, uh, presso l'azienda ospedaliera di Perugia con un grave danno perché i cittadini dernani si rivolgeranno probabilmente, assisteremo a un aumento della mobilità passiva da questo punto di vista. Ritengo gravi le dichiarazioni relativa al fatto che esisterebbero parametri per l'azienda unica, questo diciamo, lapsus freudiano probabilmente le fa dire eh, cose e intenzioni verso la quale vi vorrete spostare in maniera graduale, perché di fatto diciamo, realizzando due aziende universitarie, ospedaliere, integrate, si va verso quella direzione, spostando i centri direzionali verso l'azienda ospedaliera di Perugia. Noi chiediamo con forza che sia rivalutata la questione che l'azienda ospedaliera di Terni rimanga un'azienda ospedaliera ad alta specialità, ad alta specialità, federale idea di secondo livello, convenzionato con l'università, con una convenzione ad hoc tutta da riscrivere e che non diventi azienda ospedaliera integrata universitaria perché finirebbe per essere un doppione dell'azienda ospedaliera. In universitaria integrata di Perugia e di fatto andremo alle conclusioni che io ho accennato nelle premesse dell'interrogazione.